Ciao ciao ciao a tutti ragazzuoli, sono Petro con il tank e questo è il nuovissimo video che faccio, questa volta in FIFA 18, nella serie Professione allenatore. Oggi cosa facciamo? Innanzitutto faremo degli acquisti, cioè andremo nel mercato a scegliere un esterno a sinistro e un terzino a sinistro. Vi dico che ho già fatto una cosa, ho messo dei giocatori nell'app di mercato, nella lista dei preferiti, un po' di giocatori per i due ruoli che mi interessano, quindi il terzino a sinistro, vabbè, a parte questo... E l'esterno sinistro tutti veloci però due di esperienza e due giovani chiaramente io investirei sui giovani perché sono quelli che rimangono e che crescono perciò direi di fare un'offerta per lei bold perché è abbastanza forte facciamo un'offerta per lui ed eccoci qua questa è la prima volta che vi porto in carriera una trattativa Eccoci qua finalmente. Aspettavo con ansia il vostro incontro. Allora, io direi di fare direttamente un'offerta per il cartellino. Io offrirei per il giocatore un milione, visto che oltre milioni di trasferimenti è già un'offerta interessante. Vediamo cosa mi dice il signorino. Se questi vogliono 2 milioni e 100 e una clausola per la rivendita. Controfferta: rimuovi clausola per rivendita subito. Nuova offerta per il cartellino. 2 milioni e 100 mai nella vita. Abbassiamo. A un milione e 7 perché comunque è un giocatore che ci serve ed essendo giovane può darci molto e può migliorare molto che questo ha alzato l'offerta ultima offerta un 8 e 50 hanno bisogno di tempo per esaminare l'offerta facciamo un'offerta anche per un giocatore esterno abbiamo due giovani anche se questo gioca a destra come potete vedere là in alto può giocare anche a sinistra e due un pochino più rodati Tra i due io preferisco Okansei Perché può giocare anche sull'altra fascia E' anche più giovane Perciò vediamo Anche su di lui non vorrei salire troppo con le offerte Direi di partire anche da lui con un milione di offerta Cioè sei incazzato questo Lui è rimasto delusissimo Si è arrabbiato Ho l'impressione che stiamo solo perdendo tempo Ma chi chissè Via Fuori dalla lista dei trasferimenti Peccato perché Okansei mi piaceva Però si deve comportare così. Uh! Signori, questa è la causa recissoria di 2 milioni e mezzo. Questo vuol dire che di sicuro non lo pagherò più di 2 milioni e mezzo. Perciò facciamoli abbassare un po' l'offerta. Io punterei a offrire 1 milione e mezzo per lui. Ha alzato l'offerta. Ci stiamo venendo incontro, però non sto salendo troppo perché devo comprare anche il terzino, come ben sapete. Quindi, vediamo cosa mi dice. Non accetta una cifra inferiore di un milione e nove Passiamo a un milione e otto facciamo. Hanno accettato questa offerta Benissimo, benissimo Hanno accettato l'offerta Ora dovremo parlare poi col giocatore Quindi andiamo a trattare direttamente con lui Ecco qua lui e il suo procuratore Che ruolo avrà? Mi hanno chiesto di essere un giocatore da turnover per me va benissimo, 5 anni va benissimo. Clausa recessoria, direi di ignorarla. Parliamo di stipendi, io gli darei 7000 a settimana più un bonus ingaggi 30.000. Vediamo cosa hanno da dire. Urca, allora chiedono il stipendio più basso, però vogliono un bonus di ingaggio di 91.000 e 69.000 dopo 10 presenze. Controfferta, qua diminuiamo fino a. 50.000 e il bonus lo mettiamo dopo 15 presenze ok ok hanno accettato Idrissi è il nostro primo giocatore acquistato sono davvero davvero contento ragazzi sono davvero davvero contento ed eccolo qua 69 quindi è comunque più forte di costa è giovane ed ha 82 di velocità che a differenza di costa è molto meglio. Perciò il nostro primo acquisto è stato fatto. Ora vediamo. C'era la possibilità di cambiare di modulo. Per andare a un 451, Quindi il modulo ad albero di Natale. Con Borriello prima punta. Idrissi lo metterei qua. Nell'attesa di acquistare una S. Sulla fascia destra. Lascerei Rizzo in avanti. E metterei dietro Lazzari. Che anche Lazzari è un buon giocatore. Viani qui. E qui per adesso rimettiamo Costa. Ma poi non sarà costa assolutamente il titolare, perché ho già in mente un giocatore da acquistare tra gli svincolati, quindi pagandolo ben poco. Adesso cosa facciamo? Andiamo ad acquistare quel AS, quindi quell'esterno alto che ci serve sempre che lui voglia venire nella nostra squadra, e poi dopo andiamo a giocare l'altra partita. Si tratta di lui, un giocatore di esperienza che ha 27 anni, ma che a me personalmente piace molto, perché vi dico questo, perché lo so, perché l'ho già utilizzato in un'altra carriera, sarà pagato 15.000 settimane e 125.000 euro di bonus in ghiaccio. Perciò abbiamo preso Zuan un giocatore che ci serve molto per il nuovo modulo che abbiamo scelto, e quindi Idrissi lo facciamo scalare, diventa esterno sinistro, quindi il suo ruolo. E Zwan lo mettiamo più avanzato. Ma andiamo subito alla nostra partita. Eccoci qua la nostra formazione di oggi. I cambiamenti dalla formazione che vi ho fatto vedere in precedenza sono ho messo un in attacco perché c'è l'offerta da parte del Cagliari quindi devo decidere se venderlo o meno. E devo farlo in fretta quindi ho solo questa partita per capirlo. Ho messo in in centrocampo per provarlo e poi ho messo Cremonesi al posto di Okonomu in difesa. Direi di partire. Questa partita è assolutamente da vincere. Perché abbiamo perso la prima e se non vinco questa sono sicuramente fuori dalla possibilità di andare avanti nell'International Champions Cup. Ecco che inizia la partita tra Boshum e Spal. Lazzari per Mora. Mora la gira subito a Konaté. Konaté. Palla a Ivrissi. per Zwan. Zwan subito che mostra cosa sa fare. Zwan, mette il cross. Attenzione colpo di testa! Subito una buona azione da parte della Spal. Avanzano i giocatori sulla fascia del Boscium. Palla centrale. Palla all'esterno. Attenzione, pericolo. Palla centrale. Gol subito. Ancora un gol subito dalla retroguardia. Questa volta sono arrivati dalla fascia destra. Un brutto errore difensivo. E 1-0 per il Boshum. Rizzo. Per Antenucci. Antenucci entra bene. Non è rigore assolutamente. Ma c'è stata una trattenuta. Antenucci non ha potuto arrivare alla conclusione. Attenzione Antenucci Palla fuori Prima occasione per Antenucci Attenzione con Conatea ancora Un brutto rinvio sugli avversari Che permette la ripartenza Bravo Con Conatea non mi piace Fine primo tempo Un brutto primo tempo quello interpretato dalla spalla Che non ha se non sbaglio ancora concluso in porta Esatto ha fatto due tiri Zero in porta Mentre il Boshum ne ha fatti quattro Tre in porta Attenzione a Lazzari sulla fascia Lazzari mette il cross Attenzione al tiro Idrissi è arrivato al tiro in modo strano Perché la palla gli era rimasta dietro Ma ha fatto un tiro spettacolare Non ci fa rivedere l'occasione Ma bella bella la conclusione di Idrissi Attenzione colpo di testa Niente da fare Avanzano Attenzione al tiro Palla buttata fuori Ora Idrissi Zuan prova la ripartenza subito La spalla Avanza Lazzari Lazzari, con la sua velocità. Chiudete, schiattarella. Schiattarella! Ma non schiattarella. Era Antenucci, che pirla! Antenucci! Ora uno! 1 ragazzi! il nostro Antenucci si è fatto trovare pronto ma bene la corsa di Lazzari sulla fascia. Che ha trovato bene il momento del passaggio e Antenucci con l'esterno è stato freddo e ha concluso la rete. Ci saranno dei cambi, ci saranno dei cambi però. Escono Meré, Mora, Felipe. E Antenucci ed entrano Gumi Scattarella, Floccari e Weinhausen. Sono stati 4 cambi perché questo è il torneo appunto per testare i giocatori. Più cambi che in campionato, non riesce a colpire di testa Floccari. Ancora Boschum, fuori gioco. E all'81esimo siamo 1 a 1. Rizzo vede scattare Zuan. Attenzione Zuan, il brutto tiro! Brutto, brutto tiro da parte di Zuan, prova l'intervento Scattarella. Lancio in profondità, non ci arriva il giocatore, vediamo cosa è successo, era riuscito a tirare il giocatore del Boshum, però sotto la pressione del difensore della Spal non era riuscito a tirare come avrebbe voluto. Finisce qua questa seconda partita 1-1 tra Boshum e Spal. 7 tiri da parte del Bushu, 5 in porta, 6 tiri da parte della Spal, 2 in porta. C'è da dire che la Spal ha fatto un buon secondo tempo, mentre un primo tempo in chiaroscuro dove è riuscito a trovare il gol, ha creato anche altre occasioni sprecate, ma è migliorata rispetto alla prima partita che ha perso 2-1 dove aveva segnato ma poi si è fatta recuperare. Ora vi dico che questa puntata si conclude qua. Nella prossima puntata vi dico già cosa faremo, cioè acquisteremo un terzino perché abbiamo bisogno di sostituire con Ate che non ha... Dato delle buone prestazioni E decideremo cosa fare di antenuci. Intanto io vi ringrazio tanto per la visione Vi invito a cliccare mi piace A supportare questa serie che a me piace un sacco Vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto E vi auguro una buona continuazione Ciao ciao belli Ciao Ciao